Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatics E Marco 007 Nell'ultima sì, parte aspetta, aspetta, aspetta Siamo tornati su Paperone di Origami King La scorsa parte probabilmente verrà eliminata Perché Marco l'ha eliminata per sbaglio Ma stiamo cercando di recuperarla Quindi se nel caso non, non riuscissimo a recuperarla Questo è quello che è successo Praticamente dopo che abbiamo ucciso la mano uh, Abbiamo affrontato il Una... boss Cioè un... le forbici No, l'anella eh, Prima l'anella che era un cartapestifero che era un catapestiver e si sconfiggeva uh, distruggendo i proiettili che ci lanciava, cioè le teste volanti di Tartosso. Sì. E poi ci faceva un attacco fortissimo. E dopo, e dopo quell'attacco potevamo attaccarlo sì, semplicemente e uccidendolo. Abbiamo salvato tutti gli scaglioni di Bowser, tra cui Kamek e Bowser Jr. Restituendo le loro facce, Mitopia Intensifies. E, uh, e niente, poi c'erano le forbici. Cioè dopo l'anella abbiamo affrontato le forbici Che mh, la particolarità era Se distruggiamo la copertura delle forbici Praticamente inizia a fare Degli attacchi potentissimi che possiamo solo schivare Ovviamente se non lo schiviamo Tipo ci one shot E niente bisognava Usare il cartomagno del ghiaccio Bisognava cercare di evitare No, pre, quello è dopo Bisognava cercare di evitare di, di attaccare la copertura E fare gli attacchi a tempismo giusto poi abbiamo, abbiamo per sbaglio colpito la copertura però. vabbè e se quindi ci cioè, ha iniziato a fare l'attacco supremo e quindi là bisogna congelarle le forbici uh, se non volevamo schivare ogni volta l'attacco ovviamente molto più facile Si. e poi si stordiva quindi non potevamo non poteva attaccarci Dobbiamo quindi... usare il cartomagno delle, car delle mani prendere il ghiaccio e gli in aria quindi mm. niente abbiamo salvato tutti Bowser è lì come vedete eh. sano e salvo e ora Saliamo sulla nave e attacchiamo il castello di Twitch, let's go! Quindi iscrivetevi e rispondete al sondaggio Pronto a partire? Sì! Niente, speriamo di riuscire a recuperare la parte, questa è quella di Yoshi Ok, aprite tutti bene le orecchie Avviare i motori! Avviare i motori! Avviare i motori! Siamo attaccati! <ride> Capisce il riferimento e bravo probabilmente lui è stupido e non lo capisce probabilmente nessuno lo capirà perché tu non gli fai male dimmi qua, che, ah, che, che, che qual è il riferimento nessuno non il riferimento è Super Paper Mario in cui all'inizio quando, quando Bowser vuole attaccare il castello di Peach di, uh, dice siete pronti alcuni nemici dicono siamo attaccati siamo attaccati Bowser ah, siamo attaccati che berboni wow. ah, ah. avanti tutta non sto saltando io, sì, dialogo era solo Bowser, capito Non è vero <ride> Sì, lo era zitto Bene almeno oh. non hanno messo Kamek e Bowser Junior che a caso restano sulla nave anche se possono volare <ride> Perché non torno a stare sulla nave? È come, come a dire ah uh, puoi camminare benissimo Perché ti serve la macchina eh Marco mm. Fortissimo è incredibile come questa pesante nave sia in grado di volare eh, Bowser Jr. non scende mai da Va bene. Cose. Sì, lo fa, ma non in sto gioco. Io e mi devo sforzare di prefetturare a mezz'aria, Questa nave è enorme. E ti sei dice, prova Bowser. Uoah! Sono contento che ti piaccia. Mi hanno detto che è il veicolo più potente e meno efficiente che sia stato mai in realtà. <ride> <ride> ti mostrerai qualche dettaglio, ma siamo quasi arrivati. Questo board non può andare più veloce. No, patron Bowser. Mi ci in pista, ore 12. Eh... Allora è ok a ore 12 vuol dire che stanno no, proprio davanti no, a vuol noi dire, Vuol dire tra 12 ore Sì, certo <ride> Ah, ma sono solo degli aeroplani di carta Aspetta, siamo di carta, quindi sono potentissimi E quindi pensate che quei cannoni siano lì solo come decorazione Caricate e fate fuoco Vi prego non usate le quello, bombombe Quello niente, resta fermo Che pensi che useranno come proiettili? Palle ma, di cannone Ma che cosa stupida Cioè, prima fanno la, la morte tragica di Bobby poi ci fanno esplodere le bombe. Oh. Non lo fanno mai. Lo stanno usando le bombe. Guarda, ci sono le palle degli spunzi Ma se gli spunzi li stanno jittando? Dai, cannoni escono altre cose. Cioè ah i pallotti, i pallotti di Bill. Bill vabbè, i pallotti di Bill non hanno un'anima. Quello che pensi tu? È quello che spero io. <ride> C'erano tutti un'anima su questo gioco, tutto carta. Tutto pare un'anima. <ride> è stato facilissimo. Non ci hanno fatto neanche un graffio. Signore, ce ne sono altri. Oh no. Bene, possiamo fare la stessa cosa di prima. <ride> Boah! Non so mai quando è il caso di smetterla, questi. Mario, vuoi renderti utile per una volta? Segui! Ma io sono Mario, non posso volare. Mi sa che nel trailer ho visto Ah, ora aiutano cosa. Mario in aria. Lo usano come eh, no, palla no. di cannone. <ride> ah, <ride> <ride> il, canno, il cannoniere, mi sa che i proiettili qui sono davvero bo -bombre. Come vedi, al momento non posso azionare questo cannone. Mi devi aiutare tu, spero che ti piaccia o no. Che ti piaccia o no, anzi. Ora ci sono due modi per usare questa affare Vuoi usare i comandi in movimento o stick sinistro? Uh, stick Direi stick sinistro. sinistro Perché se no okay. devi fare così e non te lo prende mai Bene, pronto? pronto. Perfetto, Mario la con la mitragliatrice Allora Mira L mira, A ah, spara Ecco come funziona Ah ok, almeno me lo spieghi Modi L per mirare, A ah, per, per fare fuoco, semplice no? Sì E non posso nemmeno... Uh, e non pensare nemmeno ad aprire il menu adesso Hai il canone con cui sparare, non ti basta? Ti SENTO grale? Yeah. Io. Ah, easy. Eh, vai. Sparare le bo bombe. No. Sì. No. <ride> sì. Let's go. Tanto respawnano. No, guarda. Respawn. Ehi, hey, poppy era mio zio. <ride> Muoviti. Perché sei così lento? Ma ti devono perdere... Devi perdere vita ora. Muori. Muori. È una, è una buona causa muori Kamek si sì. non attaccare Kamek non sto chi... attaccando Kamek solo che è una mira schifosa sono in blocco. bravo Marco bravo Marco sì, vai, ah, si vai mi sa che non doveva attaccare quelli quelli, quelli che stava attaccando Kamek presto un po' di attenzione un po' a cosa ti succede oltre ehi cos'è quello? oh no è la holly nave vado a investigare anche ha detto oh no, eh, no, è <ride> Muoviti Attacca, attacca, attacca Che mira orribile che hai Marco Gattorozzi Oh ma ce la fai Un pochino di, di fisica Usala proprio per attaccare Cioè lui attacca semplicemente dove, dove stanno in quel momento Non dove stanno andando Salvami No, non è così che si fa Noooo! <ride> no! L'ho ucciso, no! Mi sento male! Genio, salvami! E lo spari. <ride> volevo, volevo vedere mia. cosa faceva! Cosa avrebbe fatto? Eh, mo' lo faccio io il gran Marnati, altro che... Mi arrivano altri! Non mi penalizzano perché ho ucciso quel cupa. Uh, Dovrebbero! Ora lo spero, anzi che lo faccio! Ma ce la fai? Ma come fai a essere una mira possibile? No, orrenda. è vero, iniziano ad attaccarmi a un certo punto <ride> no, guarda, stanno lì aspettano che li uccidi Cuore Non lo attacca... Oh, <ride> ma lo smetti Madonna mia Marco Quando faremo questa, questa parte al 100% Oddio Non l'avevo visto. Non vedi mai nulla, guarda. Oh. Vai, corri, attacca. Volevo... Prima che ho sparato due bombe a caso, volevo testare la differenza tra due bombe. Vedi. Sì. Sei, sei ucciso bo a caso E tipo un secondo. Se ci sono bomba a caso. È finito. Me. No, oh, guarda, guarda in, basso. in basso Perfetto, il boss. Mori, mori, mori, mori. Deve essere il boss. È piuttosto notevole. Tanto poco da fare, Mario. Siamo nelle tue mani. Yes! Perfetto, adesso finalmente tutti gli anni in Vietnam di Mario aiuteranno <ride> No, aiuteranno finalmente! Ti prego dimmi che c'è un power-up per fare la modalità mitraglietta. Ci deve essere per forza! Oh! Oh! Oh, oh non li ho visti! E non vedi nulla, Madonna. ma, ma sono fatti piatto. di carta, si confondono se stanno in questo modo È tutto fatto di carta Marco Lo so, nel, nel senso che sono piatti e quindi si confondono non, non mettere la mano davanti che non vedo niente La metto così magari capisci dove devi sparare <ride> Sì, da, sulla tua mano, ma ti sparo nella vita reale quella mano <ride> Sì, sì Muovi, git, muovi Attaccalo, attaccalo, corro. Poi c'è dei momenti in cui non ci sono aeroplani Attaccalo Sì, un motore è andato giù Oddio Ma sto collezionando coriandoli Non penso Dove vai? Oh. Oddio N Dove vai? Attenzione a destra, a destra destra e sinistra. sinistra è il mirino è lentissimo. Ma deve essere pesante sto stick. cannone. No, è per lo stick. Se avessi usato i comandi sarebbe stato troppo veloce. Colpisce ancora la nave, mo. Ah, non aspettare, forse è morta. E ti arrivano gli aeroplani Non che mi arrivano, adesso ti Ok, ora gli è morta. ultimi. È finita. Ma Bowser mi dirà se avessi fatto abbattuto <ride> No. No, si dirige verso di noi, continua a sparare Mario. Cidlo, veloce, sta facendo un attacco veloce. Voglio kamikaze. attaccare Bowser Jr. Finalmente ce hai fin fatto? Che hai fat Ah ok, non siamo morti. Sta facendo un attacco kamikaze Tutto merito del video volante del mio papà, ammettilo. Su via, dì che Mario se l'è cavata e grigio a Uh, Kame che complimenta Mario. Beh, l'ha fatto già. Appunto, l'avrà fatto qualche altra volta e eh. noi abbiamo condiviso. Ben fatto Mario, sei, sei un eroe. Cammi. Anche l'esplosione di, que di quei Bobby è stata eccezionale. <ride> ok, ok, ora <ride> non esageriamo, il video volante ha fatto il grosso del lavoro. Ah, ah, ah. Castello di PC in vista, iniziare fase di approccio. <ride> <ride> <ride> e tipo c'è Luigi, Mario, ho trovato la chiave, il a bordo. Rapido avvicinamento! Oddio! Oh, ah, no. questo stava nel trailer! Me lo ricordo benissimo! Ah. La nave che attacca... Uh, Bowser! Yaus! Tipo era Luigi! Ehi, hey, Mario! Ehi, hey, Mario! Sono arrivato con la chiave! No, no, no! <ride> no Ciao, no, Mario! Ho no. la chiave! <ride> Prendi la chiave, Mario! <ride> yeah. E Poi ci scantiamo entrambi! Cioè, tu intendi che Luigi è nella nave che sì, ha schiantato? Sì, lui ha detto, tipo, si schianta e poi... Ciao Mario! Ciao oh, la Ma Cratere sauna! Bene, dopo tutto, tutto quello che abbiamo passato ci siamo pure schiantati. Ma Bowser non ne è nemmeno qui. Uffa, papà, andrà tut su, su tutte le fuoie quando lo saprà. Paga una fortuna di assicurazione. Ma dove siamo finiti, comunque? Eravamo a un passo... Non è sul clown cart! Eravamo a un passo dal castello di Peach. Dovremmo essere ancora nelle vicinanze. Oh, oh hot. Cosa c'è Mario? Hai caldo? Fa caldo qui o sembra solo a lui? Al fuoco! Oddio, stiamo per morire. No, c'è una spiegazione più semplice. Abbiamo mancato il castello di Peach e ci siamo scantati sul un vulcano. Mm, ha senso. Ehi, sono qua su! No, Bowser è di nuovo impigliato da sono qualche qui! parte. Sono qui! Non ha impigliato stavolta. <ride> non, non, non preoccuparti della nave. Tanto lo sapete che costruirò un'altra. No! Oh, oh, oh. Salita qua su, volevo mostrarvi una cosa. Tanto userà soldi infiniti, Bowser. Papà, stai bene? Avevo paura che ti, ti avessero piegato ancora di più. O roba del genere. Arriviamo subito. A ci picchiano entrambi. Abbiamo anche perso sia la mia scopa magica che la vettura del padroncino. La vettura. Pare che dobbiamo andare a piedi. Mi fa ridere ancora quel Save fatto me. che Luigi ha, ha guidato sì, la, la nave che capito. ci ha ucciso. Abbiamo capito, Marco. Queste sono i rimasuli della nave, non c'è nulla sicuramente Nah, vediamo Questa è la prima volta che esploriamo, esploriamo la nave Nah Bowser Jr non è con i... Invece ce l'ha ancora qui Eh, qua, rompi la scatola Ahia, qui siamo qui sul bordo scotta prova Mario Ho paura che se cascassi dentro faresti una brutta fine Game over Scadina la lava non sopravvivi nemmeno tu, vero? Beh, meglio non scoprirlo Ma io volevo fare un tuffo Dice Mario No, devi salire qua, Marco Qua sopra Ah, wow, era facile Attenzione Vai E ora salta Colpisci l'albero Ah, ok Yes Ah, c'è un altro blocco salvataggio E poi se Junior cammina M Abbiamo appena salvato <suss> Sto per morire Psst Yeah! Chi? Uh, Bobby? Chi li ha messi qui? Oh sì. Oh si sì, original character. No, è oggi, original <ride> gangster. Per tutti gli origami, ce ne sono così tanti, ora che facciamo? Non lo so. Non lo so, distruggi l'albero, non possiamo passare. I, i, è troppo stretto e i loro testoni non ci passano. Allora smettila di sgnazzare e comincia a correre, dovevamo andarcene da qui. Sì, qui è dove buttano i soldati origami sì, obsoleti. Okay. ok, scappa. Non Bobby, farlo, Ma cosa hanno fatto a te? Non farlo, che ti fa ti, ti esplodere in faccia. Ma dove vai? Eh, avanti. Oh, non è vero, stavi andando nella lava. Yeah. Ok, ora devi correre, tanto. Ah, arrivano. No, Oddio Marco. sono stupido Sì lo sei tanto Kamek è stato ucciso <ride> Il resto muovi. Sei morto No Odò no, Marco però eh Beh almeno salvato um, ne Riprendiamo dopo E eccoci Come fanno loro a essere così sincronizzati? <ride> Kamek è morto Già morto due volte sì, perché non l'hai fatto dall'inizio? Mi trattengo io... Tante volte. Mi trattengo io, voi affrettatevi a raggiungere il padron Bowser. Va bene, grazie Kamek. Ah, è con è Olivia. <ride> no, la nave di papà. Ah, ah, era così semplice. No, non è mai così semplice. Tanto adesso Kamek viene distrutto, quindi... Uh... Devo non rifare tutto. Bowser Jr. è morto nell'esplosivo. <ride> Mi fa ridere che si bloccano. Yeah. Oh no, come che rosso. Oddio, sono velocissimi. Era tutto il momento che avevano risparmiato fino ad ora. Ci dove... inseguono ancora. Oh my god. S niente, è finita, Marco. Quanti instant kill si trovano qui. Ma Mo moriamo uh, subito. Eh certo. Ok, ok Mario Non lasciarmi indietro Mario Mario <ride> Ah, era Bowser Jr. che era ciccione <ride> Ah, non vedevo l'ora di menare le maglie. Fatevi sotto, bruttoni Ok Sii prudente, Bowser Jr. <ride> Sii prudente Lo stanno suarmando al peggio dell'Unione Sovietica <ride> Bowser Junior! Eh. Maledetto! Ah, e rallentano appena si avvicinano a te, giustamente. <sussurra> Yikes! Alleluia! poteva farlo fino all'inizio. È eh, Bowser. Sì, in, in come? Sì. In che senso? Um, Kamek che Bowser Junior sono morti. Ho visto cosa è successo Possono cavarsela benissimo da soli Cave <ride> che è stato investito Bowser Jr Item. Non voglio mettermi a dare lezioni di pedagogia Ma a volte Pedagogia eh, Pedagogia Ma a volte bisogna lasciare che i ragazzi Prendano le ore Come tipo 60 anni In di te Ora guardate un po' Guardate un po' qua Il canone principale del mio velero è ancora intatto Sembra una, una pazzia. Ma se ci inserissimo noi. Se, se ci inserissimo noi come proiettili, potremmo lanciarci e sfondare il tetto. E morire. Nell'impatto. Così arriveremo dritti, dritti all'ingresso del castello di Peach. Chi ha paura? Io? Dici Mario no, visto che sono un personaggio dei videogiochi. Tanto come. Tanto Bobby è morto per salvare Olivia. Io posso morire per salvare la principessa. No. Nah. Ovviamente ha angolato perfettamente Non tanto, visto che lo stavo missando il coso Castello di Peach Castello di B Ah, e questo è il mondo 6 Sfondano l'erba così Bene, ora come entriamo? Visto? E poi nessuno dice mai che ho delle grandi idee Quell'ascia alla fine non Beh, è. Eh, io ti stimo molto, certo. browser. È incredibile come tu riesca a comandare tutti i tuoi scagnozzi usando solo la faccia. <ride> <ride> ok, <ride> facciamo un bel respiro profondo. Dobbiamo fermare mio fratello e salvare la principessa Peach. Scusa, non possiamo andare dall'origamista a prima salvare stop al Bowser. No, stappa il tubo ok. Stappa il tubo, al... um, Backtracking. No. Okay. Non c'erano i cuori, li abbiamo presi tutti i cuori? <ride> Appunto no, li abbiamo quelli, presi tutti Intendo quelli che sappiamo già di aver mancato Sì. li abbiamo presi? Sì E okay, allora niente Però ah, niente così andiamo Secondo me Fate il massimo giro della quattorma. vita è 200. Ok però starà più avanti forse Fatti un 25 giro 25 insieme Fatti un giro 15, fatti un giro adesso Ah già Non ho contato Marco e la matematica Tanto. Marco, era la matematica Rientra nel buco Ehi <ride> hey Bowser, io vado un attimo a fare un giro E scende giù Mario Bene, entro Tanto siamo ancora lontani dal buco Ehi Mario <ride> Oh no eh, Ma dai, veramente Come, è bloccata, ci serve solo la chiave del castello di Peach ah, Perché ho l'impressione di averlo già sentito per tutti gli origami abbiamo così tante chiavi. Perché non abbiamo questa? Non lo so, Luigi Lo sapevo, sì! lo sapevo. L'ho detto prima che l'ha detto lui. <ride> lo sapevo, <ride> ti giuro. Se rivedi la registrazione l'ho detto prima di lui. Cosa? Sono un mito. Ho detto Mario e poi lo dice lui. Poi lo vedi quando è di Sì. Che tempismo, Luigi. E che tempismo, Dynamics. Siamo molto felici che tu sia qui. Hai la chiave del casino. No, di veramente non era un buon tempismo. Tu eri in anticipo. <ride> Ma l'ho previsto. Grande notizia, fratellone. Hai presente la chiave che cercavo? Beh, non l'ho trovata. Non sono riuscito a trovarla. Ho cercato ovunque, ma niente, mi spiace. Ma se deluderti. te l'ho vista nel posto del gas? Mi dispiace E poi per per perché ha detto buone notizie? <ride> mi spiace deluderti, fratellone. Eppure deve essere da qualche parte, no? Ah, non preoccuparti, Luigi, ci hai provato, e a volte è questo che conta. Ora Bowser si arrabbia. Non mia... ho trovato questa chiave Era nella nave che ho guidato per sfondarne Quella di Bowser Ah tira Giustamente di lato si stacca Non eh, dall'indietro chiave, chiave, cioè chiave del castello di Peach Finalmente <ride> è proprio la chiave del castello di Peach La L di Luigi è al contrario Sì perché lui è girato forse Sì wow. ma non succede così Ci credo che il tuo era così lento Da quanto tempo avevi questa cosa infilata in nella marmitta? Mamma mia, era lì tutto il tempo Tutte queste ricerche sono state inutili Com'è possibile? Cosa? Allora innanzitutto come ha fatto a non esplodere la macchina con la chiave dentro la marmitta? Eh... Secondo no non se ne è mai accorto salendo ogni volta sul cart. Poi sul cart, quando l'abbiamo ritrovato Luigi non stava mm -hmm. <ride> E come ha fatto ad infilarsi? Sì <ride> E poi chi vai. ha chiuso la porta? Il cart da solo con la chiave in nella marmita? Ma sai non hanno fatto vedere che si chiudeva la porta dietro da sola Beh, vai avanti Vabbè. Punto Beh, hai trovato altre chiavi di cui avevamo bisogno Proprio nel momento del bisogno Questo è stato molto d'aiuto Io ora ci ho, ci ho portato la chiave giusta al momento giusto Grandissimo Luigi Yes, davvero? Beh, sì, non è niente, sono stato Wow! L'hai sentito? È stata fortuna, quindi basta con tutte queste mie mielosità. mielosità Entriamo nel castello Bene, ora salva però di nuovo Salva di nuovo siamo, siamo in Mario e Luigi viaggio al centro del tempo. Soltanto, viaggio eh, al centro. <ride> sono stupido! Viaggio al centro di Bowser soltanto che siamo tutti insieme eh, appassionatamente. Ok, risalva e eh, entra. E Bowser è un po' strano. E poi, e poi al posto di Dorastella abbiamo. Abbiamo. Usa la chiave del castello di Bowser per piacere. <ride> no. Finalmente il primo mistero l'abbiamo risolto No, non è un mistero Oh, oh no, no, di nuovo, nuovo. Zitto, devo leggere io Per quanto dovrà rimanere così Oh no, di nuovo Bowser Volete rinascere? Ah, finalmente sei qui Mario Sono felice, davvero felice dai, voglio, voglio una battaglia Principes, a bocca con no, Principe, Principe adesso sto arrivando. Ma hai detto Luigi, ti odio. Nya. Seguitemi. Magari facciamo un giro prima. Sali, sali là. Sali là un attimo. Devi salire prima. Ho paura. Sali, non fa niente. Salici, vuoi vedere che succede? Danneggiami, sì. <ride> Sì, non volevo fare tutto il giro di nuovo, va bene riguardarsi tutta la cazzi Ok, siamo qui e ora andiamo al Bobon Battlefield Ma sei dall'altra <susurra> parte No, è a sinistra No, vabbè, non ci credo Tu lo vedi da qualche parte? Esatto Sì, perché hanno tolto il quadro no, no, no. Gli origami si sono presi il quadro E comunque non è dall'altra parte, è qui era a sinistra il castello, no, il bottom. Entra lì. Non si apre? Eh, beh, forse non c'è nemmeno niente dietro questa porta. Ok, ora Luigi ci troverà l'ultima chiave. <ride> Perché Luigi è un magnete per le chiavi ormai, l'abbiamo capito. Ah, ah, ah. No. Ah, ah, ah, ah. Voi siete tra i pochi fortunati ad essere stati invitati da Reol in persona. Venite e godetevi lo spettacolo. Non mi dire che c'è il boss finale mo. Oddio. Una cutscene. Oh no, le scale quelle lunghe. quelle di quelle infinite. No, quelle di Sticker Star durante la battaglia boss. No, sono le scale. Oh no, la trasformazione di Mario e Luigi viaggia al centro di Bowser. Ti ricordi quando il castello di Peach si trasforma? Si, sì, ok, però fammi sentire la cazzo in me. È vero, si fa così il cubo origami. L'hai visto nel trailer? No, non c'era nel trailer Ma oh, sì che sta nel trailer No, non c'era nel trailer Oh no, non, non prendi i po' corno Buongiorno, mamma, sì io... Ma silenzio, <ride> ma riesci a fare te so, Sono quello fastidioso al cinema Ma sei quello fastidioso sempre, basta Un castello origami? Oh no Con un blocco Non ci posso credere Ha piegato il castello di Piccio e l'ha fatto diventare il suo castello origami Il fratello è proprio determinato A trasformare tutto il mondo in un origami Insomma adesso è tutto piegato Dove ho il problema? È purtroppo sempre il castello di Peach No? Eh Tuo fratello e la principessa Peach Sono ancora là dentro Perciò andiamo a prenderli In effetti Luigi È caduto nel. In... Mm. Allora Nella, nella Probabilmente sì. finale uh, no, Puntata sicuramente, sicuramente interrompiamo adesso Quindi sì. nella prossima parte Di Paper Mario di Regami King Entreremo eh, nel castello di Peach E probabilmente sconfiggeremo adesso. il boss Quindi Ci vediamo alla prossima